Iniziamo subito i lavori della sessione 2, dal titolo dalla mitigazione degli impatti alla integrazione degli obiettivi. Siccome siamo un po' in ritardo dovuto all'assegnazione all del premio dopo pranzo invece che prima come previsto, invito subito i primi tre relatori a venire qui accanto a me, quindi Cristina Passoni di Etatec, Valentina Parco del Parco Lombardo della Valle del Ticino. E Laura Turconi Irp CNR? Sono tutte e tre in sala, Cristina, Valentina? Sì? Prego. Allora eh, inizierei se non ci sono problemi con un piccolo cambiamento perché mi pare di aver capito che Laura Turconi debba lasciarci un pochino prima del previsto. Quindi Laura, IrpcNR, l'intervento. La relazione dal titolo Proposta di gestione integrata di corsi d'acqua nelle Alpi centrali. Buongiorno a tutti, eh, sono Laura Turconi, ehm, CNR IRP, Istituto di Ricerca e Protezione eh, Idrogeologica Torino, sede di Torino. Eh, rappresento eh, nella presentazione di questo eh, di quest intervento un gruppo, un, gruppo, un gruppo di lavoro che ehm, nasce con la, la eh, necessità di ehm, soddisfare una richiesta della regione Lombardia in merito alla, ehm, al bisogno di disporre di specifici programmi di gestione dei sedimenti per i sottobacini eh, anche, anche attraverso le richieste eh, operative delle direttive comunitarie e nasce quindi il progetto GESEFLU, gestione sedimenti fluviali, che eh, tratta um, l'analisi dei sedimenti fluviali sotto un aspetto eh, integrato, come una gestione integrata, eh, soprattutto di eh, tre corsi d'acqua quali il torrente Adda, il torrente Olio e il fiume Mera, l'Adda e l'Olio nel loro tratto sopra la quale. Eh, il progetto nasce quindi con una eh, nutrita competenza di eh, ricercatori e tecnici eh, con la convinzione che soltanto un'analisi integrata possa in realtà rappresentare uno strumento di, eh, oggettivo di valutazione eh, dello stato di salute di un corso d'acqua eh, su cui comunque ci si deve basare per andare a elaborare delle soluzioni eh, progettuali eh, con degli strumenti operativi dettati anche dalle normative. La valutazione integrata che eh, si, è, si è strutturata eh, parte dalla eh, necessità di eh, ottenere, di avere la configurazione attuale del corso d'acqua per eh, poi andare a individuare quale eh, possa essere la, la configurazione di progetto attraverso cioè, diciamo, eh, in atto o ottenibile attraverso degli indirizzi gestionali. Eh, si passa quindi da quello che è un processo di analisi a quello che è una sintesi con la necessità quindi di, co di coniugare i diversi aspetti eh, funzionali di un corso d'acqua. Eh, in merito ai materiali e gli strumenti di base utilizzati per questa valutazione eh, ci sono gli strumenti diciamo abituali, quindi i rievi topografici, il catasto delle opere idrauliche che non era ehm, completato per, la, per le aste idrografiche analizzate, l'analisi storica da cui appunto si sono avuti numerosi spunti per interpretare la, la, il comportamento del, di tributari del, del corso d'acqua principale, un'analisi geomorfologica che eh, valutasse sia la sua tendenza evolutiva nel passato che quella attuale, un'analisi idraulica e eh, un'analisi di tipo ecologico ambientale. Eh, questa, questo, diciamo, questo studio um, ha avuto la necessità di passare attraverso la realizzazione di alcuni prodotti che eh, sono di base per poter procedere, quale ad esempio la realizzazione di ortoimmagini, che, ehm, grazie alla realizzazione di voli LIDAR ha appunto permesso con estremo dettaglio di avere un ortofotomosaico eh, di, di elevata risoluzione eh, su cui costruire appunto tutta la modellistica e tutta l'interpretazione eh, che ne doveva seguire. Eh, un altro strumento importante è stato l'utilizzo di sezioni che sono state realizzate eh, in sovrapposizione a quelle già a disposizione in modo tale che si potessero fare dei confronti. Ehm, altrettanto importanti sono state le analisi granometriche condotte eh, nei vari siti significativi eh, lungo l'asta e lungo i settori di confluenza dei principali tributari che hanno permesso appunto sia con un campionamento manuale che fotografico di ottenere le caratteristiche del, del, del sedimento e attribuendo a, queste, a questi punti di prelievo un progetto GIS in cui queste caratteristiche cronometriche con le specifiche del, dei, dei campionamenti georiferiti per poterle integrare con le altre con le altre mh, analisi che si sono condotte. Eh, come dicevo è stato anche realizzato un catasto delle opere idrauliche, ehm, sempre nel, in base GIS, ehm, che ha permesso di avere eh, tutte le opere rilevate, cartografate nella loro, nelle loro tre dimensioni e appunto anche georiferite. La consistenza complessiva ha permesso per le tre aste di ottenere eh, sia lo sviluppo chilometrico lineare che il numero di opere trasversali lungo tutti i tratti analizzati. Eh, questo ha permesso di valutare quella che era l'artificialità dei corsi d'acqua analizzati. Il concetto, la definizione dell'artificialità ehm, ha trovato chiaramente le basi in uh, progetti già esistenti come il progetto IDRAIM, ma anche in altri studi di dettaglio e di riferimento eh, bibliografico. Le caratteristiche eh, dell'artificialità dell eh, individuate sul, sulla base delle osservazioni condotte ha permesso di eh, ottenere delle classi operando per un'attribuzione di punteggi in base alle diverse caratteristiche che vedete riassunte in questa tabella in cui appunto le presenze longe, delle opere longitudinali, quindi la continuità di queste opere eh, piuttosto che la distanza degli argini o alle opere di attraversamento per, ha permesso di arrivare a, del, a delle valutazioni eh, numeriche che sono poi state eh, raggruppate in classi, attribuendo quindi appunto quattro classi di artificialità che hanno permesso di descrivere il, lo stato complessivo, come vedete in questa rappresentazione, su base eh, dell'intera asta. Un, eh, un altro importante step del, del lavoro è stato quello di eh, definire le tendenze evolutive dell'alveo attraverso un'analisi un delle variazioni planimetriche e altimetriche sia nel breve periodo, eh, quindi negli ultimi 10-20 anni, che nel medio periodo in, con un intervallo dei 50-100 anni, eh, analizzando sempre l'intera asta per segmenti e tratti omogenei. Il periodo temporale eh, Analizzate quello che va dal 1954 al 2014 ehm, grazie a dei documenti cartografici e all'utilizzo di foto aeree. Eh, anche le tendenze evolutive sono state eh, ottenute grazie al confronto, come si diceva, delle variazioni altimetriche, eh, sovrapponendo delle, delle sezioni preesistenti a quelle eh, appositamente fatte per questo studio e al confronto dei DTM a disposizione. Un altro aspetto molto importante è stato l'approccio analitico del, del carattere ecologico ambientale del corso, dei corsi d'acqua, eh, andando ad esaminare nel dettaglio per comprendere i processi nella loro evoluzione delle cenosi vegetali presenti nel corridoio fluviale e dell'uso del suolo eh, compreso all'interno del corridoio fluviale nel territorio circostante. E anche in questo caso l'evoluzione temporale considerata, il periodo considerato questa analisi ha avuto inizio a partire dal 1954. Eh, molto importante è stata anche eh, l'analisi relativamente alla presenza di infestazione di specie esotiche invasive, alla continuità degli ambiti estrattivi eh, e di lavorazione degli inerti che in queste valli, soprattutto nel, nell'asta dell'Adda, eh, sono molto importanti. Eh, vediamo qui ad esempio delle rappresentazioni cartografiche del, dei buffer di studio per l'aspetto ambi ambientale ecologico in cui si sono appunto eh, esplicitati alcuni aspetti importanti quali la funzionalità ecologica, eh, la naturalità del, dei tratti o la, la struttura eh, esaminata. Anche l'aspetto eh, del, del, delle portate, quindi della parte idraulica ha avuto molto, molta importanza, soprattutto in base alla scala temporale e spaziale utilizzata, ai modelli che sono stati creati e soprattutto alla validazione e alla verifica di questi modelli a scala locale per valutare quale potesse essere il contributo dei tributari alla luce del, del, diciamo del, del disturbo antropico, quali possono essere ad esempio quelli che si possono vedere a scala di interventi realizzati. Quali sono stati i principali risultati? Eh, sicuramente eh, si è arrivato al eh, primo step che era la, la rappresentazione della configurazione integrata del corso d'acqua attraverso l'individuazione di indicatori per ciascun contesto e così per la componente geomorfologica si è individuata l'alterazione morfologica complessiva come primo eh, indicatore ehm, per cui quanto l'assetto geomorfologico è stato alterato nel tempo, il potenziale recupero geomorfologico e quindi la capacità del corso d'acqua nelle attuali co eh, condizioni, in, quindi in assenza di ulteriori interventi, di migliorare il suo stato morfologico, combinato con gli indicatori relativamente alla cinosi vegetali e all'uso del suolo, che eh, si esprimono come indicazione eh, di alterazione antropica, attraverso specifiche metriche, quali ad esempio la riduzione della superficie attiva dell'albero, la riduzione delle formazioni riparie, eh, la connettività longitudinale trasversale e il secondo indice il, di potenziale incremento di naturalità tramite riqualificazione eh, che è stato espresso eh, attraverso de, quattro classi di, di valutazione. Eh, L'ultima componente è quella idraulico di trasporto solido, anche questa si esprime con due indicatori, il parametro T che rappresenta la stima della capacità di trasporto solido espressa in metri cubi all'anno e un parametro dimensionale che rappresenta quanto praticamente il corso d'acqua trasporta. Da, da Montevalle quanto in realtà è stato estratto nell'arco dello stesso periodo. E il secondo obiettivo raggiunto era quello dalla configurazione attuale alla configurazione di, process, di progetto dei corsi d'acqua attraverso l'individuazione di scenari, questi scenari ehm, ehm, rappresentano una, no, diciamo una, un obiettivo eh, non per raggiungere ehm, diciamo, le condizioni non disturbate ma per raggiungere una buona funzionalità geolo, eh, geomorfologica ed ecologica. Anche in questo caso è stato necessario combinare le diverse componenti, quindi a livello di ambito geomorfologico si sono individuati tre criteri di preservare, recuperare e mantenere le condizioni individuate, così come in ambito ecologico, anche in questo caso conservare, migliorare o recuperare ad esempio la connettività ecologica. E combinando in una posida matrice appositamente strutturata dal gruppo di lavoro in cui abbiamo in verde le componenti ecologiche e in marroncino quelle geomorfologiche si è individuata questa matrice che ha diciamo, permesso di individuare otto configurazioni. Configurazioni di progetto che eh, integrate con altre tre eh, relative più al, al corridoio fluviale hanno permesso appunto di raggiungere questo importante obiettivo a cui va sicuramente associata la necessità di. Ehm, Individuare degli indirizzi gestionali che chiaramente devono essere eh, condivisi perché necessitano di una valutazione della fattibilità tecnica, soprattutto perché in alcuni casi prevedeva la trasformazione dell'uso del suolo attuale e eh, a scala di tratto perché sono stati articolati secondo appunto le varie componenti analizzate. Eh, associate agli indirizzi gestionali sono anche state definite le modalità e la frequenza delle attività di monitoraggio dell'alveo quindi il rifacimento di sezioni trasversali e, e negli stessi siti dove erano state condotte in precedenza nonché eh, ad esempio delle regole operative eh, necessarie per la verifica nel tempo delle condizioni del corso d'acqua chiaramente il tutto è stato finalizzato quindi a preservare e recuperare i processi geomorfologici migliorare le capacità di convogliamento migliorare, scusate devo chiederti di chiudere perché siamo già oltre sì. i tempi migliorare le capacità di laminazione naturale conservare e migliorare la naturalità e la funzionalità ecologica del sistema ovviamente eh, in, in, seguendo la normativa esistente Ho finito. grazie abbiamo tempo giusto per una domanda se c'è in sala no allora Proseguiamo oltre. Sì? Ok. Lei deve andare via, per cui forse c'è un micro Sa che non c'è il microfono, per cui... Ti chiedo solo se siete riusciti a fare qualche considerazione, se ci dici qualcosa in più eh, rispetto alla valutazione del potenziale recupero, eh, rispetto alla connettività dei sedimenti, di è... sorgenti ancora disponibili e connettività con le aree in cui ci si deve stare. Allora, eh, intanto questo strumento è stato consegnato un anno e mezzo fa, quindi la regione Lombardia lo sta attuando lo sta facendo recepire anche ai professionisti e agli studi di progettazione, e quindi è una macchina che deve un po' entrare in funzione. Eh, diciamo che le soluzioni che avevamo individuato sono soprattutto a scala puntuale perché risultava molto compromesso l'intero sistema fluviale per la, la massiccia artificializzazione del, dell'intero sistema, quindi a livello puntuale c'erano delle possibilità di recupero, ehm, però eh, spesso trasformando la destinazione di uso del suolo che è in atto e in previsione nel, nel breve tempo. Bene, grazie.